Bentornati al Weekly Nick! Anno nuovo, lockdown nuovo! Elone Moschetti ai fat stacks più fat del fondatore di Amazzone Goffredo Besosini Donne afghane rectate in strada e altro nella nuova edizione dello news dell'ultimo mese circa Partiamo con Natale Capodanno, intanto buon Natale, buon anno ai cigolatori e famiglie Scommetto che vi siete divertiti a Capodanno, vi siete divertiti a Capodanno? Vi siete infilati il telefono in modalità vibrazione in mezzo alle gambe dopo aver mandato gli auguri a tutta la rubrica? Bene, bene, mi fa piacere sentirlo io, ma io in realtà abbastanza, abbiamo fatto abbastanza casino io e i miei compari. Vi ho anche registrato un audio del movimento che c'era in piazza nel mio paese nel momento clou. Torniamo a parlare del lockdown, anche se ormai abbiamo perso il conto del numero di lockdown che ci sono stati. Ma vabbè, sti fetenti, dementi, coi doppimenti, se c'è una cosa in cui sono efficienti è sparare cambiamenti e regolamenti ogni 3x20. Alla fine, vabbè, come dico sempre, sono statali, devono fare qualcosa per convincerci di non essere lì solo a mangiarsi le croste dei piedi. Con me hanno fallito, chiaramente, ma il pubblico target non è che sono io, non, non sono i filosofi, divulgatori, intellettuali, sono i boomer. Elon Musk, dopo un recente aumento del valore di mercato delle azioni di Tesla, è diventato il nuovo uomo più ricco del mondo. Una buona notizia, finalmente, una persona che ammiro, un innovatore. Cioè, avete presente quanto sono inquinate le grandi metropoli nel mondo sviluppato? Ecco, Elone Moschetti è stato l'uomo che per primo, nel 2003, ha detto Basta, io ho un sogno. Sogno un futuro dove i nostri bambini non dovranno inalare cancro nell'aria e morire di tumori ai polmoni a 45 anni. Nel futuro che vedo giriamo in macchine completamente elettriche e il colossale inquinamento che causano gli scavi per ottenere il litio per le batterie delle macchine verrà effettuato in Africa, lontano da qui. Nel futuro che sogno i negri hanno l'aria sporca come la loro pelle e la loro anima, mentre la civiltà vive nella limpidezza e purezza che si merita. Ovviamente ragazzi, faccio senza starvi a dire che non ha parlato esattamente così, sappiamo tutti che parla solo l'inglese bal bal bal, bal, bal betta. è stato un mega giga terremoto in croazia ragazzi come al solito un like una preghiera o se siete sulle app per i podcast se si può recensire una buona recensione una preghiera o se non potete fare neanche quello perché da bravi cristiani usate spotify firmate la petizione per convincere il popolo della croazia a creare una loro petizione a loro volta per rinominare il loro paese in croazia non c'è un link in descrizione perché volevo crearla su change.org ma era tardi e sono crollato Questa è una notizia spicy e allo stesso tempo abbastanza curiosa, strana. Due giudicesse... donne, insomma, della Corte Suprema morte in Afghanistan, a quanto pare adshotate con armi da fuoco da gente a caso per strada a Kabul. Nessuno degli amichevoli terroristi di quartiere ha neanche rivendicato l'attacco, neanche i talebani. Ma una cosa mi viene subito in mente in particolare. Come cazzo sono entrate delle donne nella Corte Suprema in Afghanistan? Cioè, pensavo, non è che hanno lasciato la porticella del cane troppo larga, però eh, ai muslim non è che piacciono i cani più di tanto, mi sembra. Sono tipo un animale maledetto. Un, un animale maledetto. detto. Una notizia un po' più triste. Un crollo parziale di una chiesa in una zona abbastanza frequentata di Napoli è stata una vera tragedia perché non, non ci sono morti né feriti. Sono arrivati i vigili del fuoco, ma hanno visto che non era un incendio e quindi sono tornati indietro. Avrete già sentito un sacco sta storia, ma dei tizi hanno protestato la sconfitta di Trump contro Biden. Praticamente una gang disarmata ha violentemente e brutalmente assediato la Casa Bianca. Con violentemente e brutalmente assediato intendo che si sono accalcati in tanti lì e stavano fermi e spintonavano un po' e rompevano i coglioni hanno raggiunto il loro obiettivo mi sa di no perché mi pareva protestassero contro il banhammer che stava arrivando contro Trump ma poi questo è stato bannato sia dalla Casa Bianca che Twitter che Facebook che altre cose ah, anche in Italia sono successe cose tipo votazioni a favore o contro qualcosa boh chi se ne fotte Mentre cenavo altra gente guardava la diretta in tv, quindi ho sentito. Ogni tanto mi giravo, guardavo, ma mi cadevano i coglioni così in basso che dovevo alzarmi perché il pavimento era freddo. Anche qui però ho dei dubbi, ma che bisogno c'era del tizio che traduceva in linguaggio dei segni la diretta? tanto cioè, tanti sordi, anche se poi cade il governo o qualcosa del genere, li chiamano a votare e mica rispondono. Vabbè dai, non, non stiamo troppo a parlare dei sordi che poi se mi sentono si triggerano. Ultima notizia, ma non meno importante, anzi la più importante, il Weekly nick è sempre in cerca di ospiti che nella vita per lavoro o per hobby fanno cose interessanti. Se siete vagamente interessanti e interessati andate nella pagina di Instagram per più dettagli, che c'è la storia irrealitata o anche un post abbastanza recente. E mi raccomando, non l'ho mai detto perché non ci ho mai pensato, ma seguitemi su Instagram a weekly nick underscore official. Non le varie imitazioni che non hanno l'official, ma weekly nick, trattino basso, official. Nelle storie ogni tanto potete vedere recensioni della merda degli ascoltatori, curiosità sul mondo, sapere di più su quando usciranno i prossimi episodi, mandarmi i nudes se siete femmine o scrivermi per, boh, fare domande o sentirvi meno soli al mondo. Oppure se siete lì per lì per suicidarvi e non avete il coraggio e vi serve una spinta, mi chiamate.